Anche percorrendo piedi un brevissimo tragitto, possiamo esercitare la consapevolezza, approfondire la nostra comprensione della realtà e goderci appieno il momento presente. Camminando in una delle situazioni qualsiasi della vita quotidiana, in questo caso il corridoio di un ufficio, porto tutta l'attenzione al mio corpo. Il corpo è la cornice nell'ambito della quale avviene tutto ciò che provo. Cosa sto provando adesso? Le mie gambe che si muovono mi trasmettono delle sensazioni. I piedi che si alternano nel contatto con la terra mi trasmettono delle sensazioni. Come sono queste sensazioni? Sento il respiro. Sento che tutto il corpo in movimento mi trasmette delle sensazioni. La pelle mi trasmette delle sensazioni. Cosa sto provando adesso? Non ho bisogno di descrivere esattamente cosa sta succedendo, di trovare le parole giuste, di dare spiegazioni. Mi concentro unicamente sulle sensazioni che provo in questo momento. Sensazione di pressione o di sollievo, di contrazione e rilascio, di movimento o di stasi, di suono o di silenzio, di odori, colori, forme, stati d'animo, pensieri. Cosa sto provando adesso? Come mi sento? Cosa sto provando adesso? Come mi sento?